Ragazzi no, non sono diventato per niente Kendall, Cioè, meglio, per meglio dire sì, sono diventato Kendall, Però ovviamente solo su Minecraft E quindi adesso andiamo... Oh, ma funziona anche senza che mi si veda tutto quanto No, invece no, non funziona Però adesso andiamo a vedere i miei amici A fare gli scherzi ai miei amici Prima di tutto andiamo da Carwin Che però lui non parla purtroppo Invece Nick lo spostiamo dopo e parlerà Quindi prima facciamo lo scherzo a Carwin Dove non parlerà Poi dopo con Nick possiamo anche parlare Vediamo anche la sua reazione a voce Io sono troppo curioso di, <ride> di vedere mi fa, mi fa già ridere, guardate Allora, vediamo un attimo dove sono i puzzacchioni Puzzacchioni scurreggioni Poverini, no, scherzo, ovviamente Sto scherzando Non sono così uh, Puzzacchioni scuregioni Mi auguro Però vedo già qualcuno qua Eccolo qua Là c'è Allora dai, Diamogli un pugnetto Ovviamente con il disguise è sempre semplice Oh, guardate, mi ha visto Allora, prima di tutto lui dovete vedere che ha una skin un po' particolare Tipo la skin di uh, Shrek E io ho anche tolto la chat Quindi non possono scrivermi sulla chat Possono scrivermi solamente coi libri Ciò vuol dire che chiaramente eh, Sono tutti quanti, vedete, già Karwin è tipo super contento Tipo, yuhu, parti, c'è Kendall nel mondo Yuhu Ovviamente poi dopo gli dico che è uno scherzo ai ragazzi Però prima di tutto Diciamo facciamo finta che Non è uno scherzo così almeno Loro dicono oh mio dio che bello Vediamo un attimo in teoria dovrebbero anche darmi dei libri Che tipo per scrivermi tipo delle reazioni E quindi aspettiamo un attimo Ecco tipo vedete è lì che sta tenendo il libro in mano Che sta scrivendo Perché poverino non, non ha la chat E tipo vediamo un attimo cosa ha scritto Oddio oh ma sei tu Kendall oh mio dio uh, Gli rispondo Sì ah, ah, ah, ah. Sono bravo No vabbè no No <ride> no sta cosa qua del sono bravo Meglio di no se no poi dopo Ok questa roba tieni oh. E poi dopo gli facciamo anche gli scherzetti tipo E via via via via Cos'è successo raga ho sentito qualcosa di strano <ride> Ho sentito tipo dei pistoni avete visto Ma non è che adesso dobbiamo esplodere da casa di Nick Ma sapete cosa sinceramente Io gli, rompe... gli rompo un blocchetto Dato che, dato che posso Gli metto l'acqua no scherzo non gli metto l'acqua Però io no so Gli sto rompendo tutta casa poverino Sto scherzando, eh, non io ero tutta la casa. Però, mh, però, salto sulla piantagione. Ah! <ride> che bello fare, tipo, il cattivo. Vediamo un attimo cosa mi scrive. Secondo me, tipo, Carvin sta essendo scioccato, tipo... Probabilmente dice, ma, che, che, ma questo qua è il vero Kendra? Cioè, nel senso, è entrato nel mondo, sta distruggendo tutto. Non è normale come cosa, no? Però, vabbè, cioè, adesso, poi dopo capirà che, ovviamente... Non è vera tutta questa cosa Che sono solo io Che qua il malvagio Ma possiamo fare uno screen Maseria all'OMG? <ride> per favore dai Che cringe uh, Dai facciamo sto screen Mettiamoci qua così Oh che bello Siamo mm, Carwin e Ken. Non è vero Che poi no non è vero Cioè non dovrei fare lo screen con lui no, Probabilmente no Perché non è nemmeno il vero Kendall. No no no Non facciamo lo screen Invece Proviamo ad andare da Nick sono curioso di vedere invece Nick cosa dice. Qui, eh, ovviamente, adesso Carwin ci segue. Schifoso! Ah! Adesso lo prendo. Lo prendo a spada e basta. Raga, lo, lo faccio fuori? Lo faccio fuori? <ride> ecco. Non doveva permettersi eh, di venire vicino a me. Poverino, sta scappando. Ok, è andato nella, nel laghetto. Così almeno non muore di fiamme. Io, secondo me, Nick. Lui trascorre la maggior parte del suo tempo lì in quella casa delle torture. Comunque, scusate se c'è Eco. Ve lo dico ora Ma praticamente l'eco eh, c'è perché praticamente abbiamo cambiato casa Quindi per ora non ho ancora i pannelli di fono assorbenti, Ma dovrebbero arrivare Fra poco, cioè fra poco, non lo so quando do Però ar dovrebbero arrivare Se riesco ad aprire questa porta, mannaggia oh, Che veramente col disguise è impossibile fare le robe Ok ce l'ho fatta raga, sono magico Ecco adesso non riuscirò più ovviamente no? Dai per favore, non riesco a fare le robe Cosa? Non sto, ok perfetto Ecco qua c'è Nick Adesso, eccolo Adesso lo sposto qua Eccoti qua, ciao Nick Ciao, ma, ma c'è Kendall nel server? Sì, sì, sì, hai visto? Se tu premi tab uh. um, No, non premere tab, scherzavo Però praticamente um, um, In poche parole, no Nick? Kendall dovrebbe registrare con noi Perché praticamente um, Diciamo, abbiamo, ci siamo accordati per un video Ma infatti se tu premi tab C'è scritto il suo nome, se vedi anche sì, è vero, ma, ma perché c'è veramente, è veramente lui Sì, sì, sì, infatti c'è veramente lui No, vabbè, non ci voglio credere <ride> Lo so, lo so, ma sono contento che tu sia così contento Perché c'è Kendall, lo so, anch'io lo seguo tanto È molto simpatico lui cosa sta ma, facendo ma cos'è che dovete registrare cioè lui è adesso qualche tipo mi ha beccato mentre ero nella sala de delle torture Eh ma Però, vabbè. devi registrare anche tu con noi eh. quindi dobbiamo registrare ah, insieme okay, parliamo okay. anche ovviamente sì sì ma cos'è che sta facendo voi boh, tipo qua che sta camminando non so cosa sta facendo ah ho capito Eh, forse è venuto a visitarti magari è interessato a vedere un attimo uh, di cose No? Mi hai tirato una sparata Ma cosa stai dicendo? Ma non è possibile, Nick E già diranno le sparate Ma perché? Ma cosa gli hai fatto? Ma Nick, ma non dir cose così strane Dai, Kendall Perché cioè, secondo te Entra nel mondo e ti ammazza? Cioè, dai, no Ma no, non lo so <ride> Beh, Mi sembra strano comunque allora, Adesso se ne è tipo andato Eh, ma forse hai fatto qualcosa Magari Magari si aspettava tipo un ciao da parte tua, gli hai scritto qualcosa? No, ma perché tipo, non lo so, non gli ho scritto nulla Dai, dovevi salutarlo, forse si aspettava, dato che... Vabbè, gli scrivo in chat No, ma non c'è la chat, guarda che l'ho tolta eh, dal server Ah, ah, vero cacchio Eh, sì, Dimenticavo. sì, Dimenticavo, sì. Eh, allora come li scrivono? Io non ho un libro Eh, prendi i libri, che caspita ne so preciso. Eh, non so come farli, i libri Ma prendi da, da qualche parte, rubali, che caspita ne so... Però praticamente forse dovevi scrivergli, perché praticamente eh, si sarà offeso, adesso non vuole più parlarti con te. Cioè adesso Ma no! Adesso appena, appena entriamo magari ti di, dice tipo, eh non voglio, non voglio più parlare con Nick perché non mi ha salutato ed è offeso. Giustamente perché se non saluti... Eh scusami eh. <ride> ma, ma scusa eh, ma adesso cioè io veramente... Eh. Ma cosa ti salta in mente di, di non salutare? C'è boh. Ma, ma non, cioè, non lo sapevo. Mi hai colto mentre ero su un coso che stavo saltellando. <ride> eh ok. Mi una stalagmite. Non lo so. Quelli che l'è quella che c'è a terra no? Sì sì, una stalagmite. Però sono un quel lì. Quel coso là che stavo facendo le mie cose senza pantaloni. E cioè, capisci. Non voglio sapere cosa tu stessi facendo. <ride> Però. Eh vabbè, non si può dire. Ho capito, quindi comunque stavi facendo le tue cose Ti ha colto giustamente alla sprovvista Non avevi dei libri per comunicare Eh, eh esatto, beh, esatto giusto, Ma giusto. anche te me lo potevi dire prima? Eh, sì, scusami È che proprio non ci ho pensato, sai com'è Sì, vabbè, ti capisco Alla fine Ma adesso, cioè, non lo vedo più Ma guarda, ti posso dire che stavo scherzando Quindi continuiamo a fare Cioè, nel senso, stavo scherzando Nel senso, era tutto uno scherzo Quindi continuiamo a fare invece lo scherzo a, a, a, a, a Carwin cioè, eh, no, io. vabbè, ti odio. Sono io, lo so, lo so che mi odio. Ma sei il peggio. Qua eh, mi ha dato un altro libro: dice, Kendall sei il mio preferito youtuber preferito. MG. È un pazzo Eh, mi sa di sì, è impazzito, ma è tipo troppo contento Aspetta, prendiamo la spada a te entrambi, tipo Aspetta, Beh. Kendall, tieni il libro Cos'è che mi... No, sulle so mie coltivazioni Ciao, Kendall, ma cosa stai dicendo? Dai, per favore Ovviamente... Le mie coltivazioni Eh, eh lo so, ma perché doveva essere realistico, no? Cioè, quindi, ovviamente Vabbè, poi vai dopo vai mettiamo a posto no, è morto, che peccato. Mm. Oh mio dio, no. Con la mia spada che si chiama. Ah no, aspetta, perché la tua spada si chiama come la mia spada? Ma che cazzo? te stai dicendo? La tua spada si chiama come la mia? La mia si chiama Lost Vane, la tua si chiama Maria delle Rose. No, anche la mia si chiama Lost Vane, no. oh. So. Eh Vabbè, ok, va bene. Comunque. Ho messo il nome? Cattivo <ride> sì, ragazzo. Maria delle Rose. Comunque, niente. <ride> È, è stato molto bello fare questi scherzetti ovviamente diciamo diremo dopo a Karwin che è stato tutto uno scherzetto Scrivetemi nei ah, commenti bello. se uh, magari volete vedere qualche altro video chiaramente di, di questi youtuber Scrivetemi voi youtuber preferiti che avete nei commenti e io lo farò ovviamente Ed è strano vedere che la mia skin è quella di Kendall è molto strano e, e non me la merito nemmeno Cioè nel senso me la devo togliere Perché non, non sono degno di, di un onore così grande Come non sono degno di nessun onore Di nessuno youtuber eh, ovviamente Nemmeno quella di là non ero degno E lasciate like, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao